benvenuti a una nuova puntata di doctor penis oggi siamo in clinica clinica acquisisana siamo a roma è questo il nostro centro di riferimento dove effettuiamo il maggior numero delle procedure chirurgiche che arrivano alla nostra attenzione la procedura chirurgica è una procedura rapida veloce siamo codificati in questa struttura sia come strumentario chirurgico sia come personale abbiamo eh, strutturato una equip chirurgica con eh, la nostra strumentista con gli infermieri di sala operatoria con l'aiuto in sala operatoria i nostri assistenti è un orologio che si muove cronometricamente all'unisono e ci permette di abbattere i eh, tempi in sala operatoria cosa fondamentale per i rischi di infezione e ci permette di ottimizzare i risultati con un rischio con un tasso di infezione prossimo allo zero. Riusciamo ad impiantare il nostro device in circa 15-16 minuti. Oltre a questo abbiamo anche la possibilità di accogliere il paziente. Il paziente viene preso in carico da quando arriva a Roma o a Milano e viene accompagnato nel suo percorso di rinascita da un punto di vista sessuale. Qui c'è con me Enrico, Enrico Gravina, che è il responsabile delle relazioni con i pazienti è colui che si occupa dell'aspetto emozionale, nel rapporto, si occupa del rapporto con i pazienti cosa che io eh, cerco di, eh, di fare ma eh, più di tanto essendo uberato dalla chirurgia non riesco e quindi lui mi dà questo supporto alla grande e ve lo voglio presentare Grazie Gabriele, sì questo aspetto è fondamentale, noi riteniamo che dietro un paziente c'è sempre un uomo, un uomo che viene da una storia di ricatti, il ricatto peggiore che può avere un uomo sia il ricatto del deficit erettile, il ricatto dell'erezione, dovuto poi alla fine semplicemente per un guasto idraulico, quindi sono uomini guasti tra virgolette da un punto di vista idraulico, ma questo guasto rende loro la vita impossibile perché sono uomini che si nascondono negli angoli bui della loro solitudine facendo una vita di evitamento immaginate proprio un evitamento sia a livello emozionale innamorarsi semplicemente per loro diventa una impossibilità e sia anche da un punto di vista fisico avere un rapporto sessuale per loro diventa un motivo di stress un motivo di a volte anche essere abiliti, essere, ricevere magari quell'umiliazione a letto e se gli va bene magari uno scusa, dopo uno scusa, una, una, un pietoso perdono. Allora tutto questo li porta proprio ad evitare il rapporto sessuale. Questo che cosa significa? Significa che questi uomini sono destinati al diadito della depressione perché la depressione, vedete, è quel fine pena mai che un uomo ha dentro di sé. Allora noi, noi conosciamo perfettamente la storia di questi uomini la storia della loro sofferenza, li vogliamo andare a prendere da lì e accompagnarli durante tutto questo percorso, un percorso che deve essere a 360 gradi e portarli da questo voglio ma non posso a un posso ogni volta che voglio e credetemi la scelta, la possibilità domani di poter ritornare ad amare ad avere un rapporto sessuale, ad avere un rapporto di comunicazione con una donna cambierà completamente tutti i momenti della vita questo è quello che noi facciamo quindi ripariamo da un punto di vista idraulico e rimettiamo veramente alla vita e nella vita la vita delle persone perfetto, ottimo Enrico eh, grazie sempre del tuo supporto i pazienti sono strainnamorati di te ci vediamo, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.